Un parere sulla Kermes di Politicamente Scorretto, come giudichi eh, la tua presenza a Politicamente Scorretto e cosa ne pensi di una Kermes del genere, l'importanza di una Kermes del genere nel 2018? Ecco, contrariamente a quello che dicevo prima, politicamente scorretto non guarda in termini moralistici i fenomeni, ma guarda nelle sue eh, conseguenze pratiche, cioè guarda alla risoluzione dei problemi e non a qualcosa che è astrattamente eh, etico, guarda alla praticità delle cose. Allora questo è il modo in cui guardare le cose. Cosa possiamo fare e in che modo possiamo farlo senza esprimere dei giudizi?